Ciao allora ragazzi, sono Ricky King e benvenuti oggi in questo nuovo video In questo nuovo episodio dei Vlogmas Nel secondo episodio dei Vlogmas Comunque quest'oggi siamo qui come vi avevo già accennato ieri in un video un po' pazzerello che mi avete fatto delle domande un po' pazzerelle Nel video in cui vi mostro la mia casa Ovvero, Ricky ma ti fai le canne, Ricky ma ti fai le bombe Ricky ma sei un tossico, Ricky ma sei un... Mmm, sei un pazzerello Io vi rispondo, perché sono un pazzerello? Cioè, non... perché sono un pazzerello? L'immagine della cannabis, della marijuana Di queste cosette un po' pazzerelle È data, diciamo dai genitori e dalle persone un po' adulte come non immagini che se tu le fai muori cioè se tu ti fai una canna da domani io mi faccio una canna oggi domani mi faccio di, coca di cocaina di metanfetamina mi faccio di cose pazzerelle no non è questa qui la cosa cioè è una cosa solamente vostra soggettiva psicologica cioè se tu ti vuoi fare le bombe ti fai le bombe e non ti fai le altre cose anche perché posso dire non ho, mai, non ho mai provato sostanze allucinogene tipo pazzerelle Mi tengo sempre sul profilo basso Però comunque, non è una cosa... Sì, è grave, tutte stronzate, è grave, sì, vabbè, puttanate Però scialla, cioè, non è che... Oddio, non, cioè, non è che mi faccio del male Cioè, se mi faccio del male, mi ammazzo L'erba non fa male Ma non è una cosa che dico io perché so pazzerello e dico non fa male È una cosa certificata È una cosa che non sto dicendo io, lo sto dicendo tutti i dottori Qualsiasi dottore... No meteorologo Non mi ricordo come si chiama quello che studia queste cose Vabbè tipo così eh? Io mi sono andato a informare Io per questo video mi sono informato tantissimo Ovvero Vuoi morire? Ti vuoi fare una canna? Non muori per una canna non muori, neanche per 100 canne muori, neanche per 1000. Vuoi sapere per quante canne morirai? Per 70.000 canne. Però è una cosa un po' difficile farsi 70.000 canne in una sola botte, o anche in un solo giorno. Vi spiego per quale motivo, ma 70.000 canne sono un bello. Il problema principale sarebbe il costo. Facciamo che sono 10 euro più o meno così, no? Però se qualcuno è pazzerello e fa pure lo sconticino. Ed è un po' un problema perché dovresti spendere tipo un botto, cioè tipo migliaia, centinaia di migliaia di euro. E non penso che tu sei così pazzerello che ti vai a comprare 500.000 euro d'erba. Non te le vai a comprare. E questo qui prima ragione per cui uno non potrebbe mai morire di canne. Il costo poi non è letteralmente impossibile farsi 70.000 canne È possibile forse farsene 100? Forse Ma è impossibile lo stesso Io mi dico per quale cazzo di motivo tu mi devi dire che muoio con una canna Se ne muoio con 70.000? Tossicologo Ecco come si chiama quello che studiaste stronzane Tossicologo Sono morto? Non sono mai morto per una canna Anche questo qui è un video che sicuramente anche i miei genitori mi diranno Non lo dovevi caricare Però io lo voglio caricare sempre perché per il fatto YouTube io lo sfrutto molto per, per sfogarmi Per la mia libertà di parentesi ma io non sto dicendo oh, fatevi le canne, non sto dicendo fatevi le bombe perché siete fighi, non sto dicendo questo, sto semplicemente informando le persone che non si può morire con una canna ma bensì con 70.000 canne e è illegale, a voglia è illegale, sapete per quale motivo non verrà mai legalizzato in Italia? la mafia Mi sta a chiamare la mia amichetta asietta pazzarella Amo ah, no. Oh, Scusa, era che mia mamma mi ha chiamato E <ride> io tutto questo mi sono dimenticato che stavo dicendo Ah sì, quello che studia le droghe, le cose pazzerelle Sono i tossico... Tossi... Si dice tossicologi o tossicologi? Tossicologi Tossicologi I tossicologi sono quelli che studiano le droghe in generale E ce ne sta uno in un particolare che è stato intervistato dalle Iene, da Nemo, da tutte queste cose un po' magiche Che ha detto che si può morire per overdose di cannabis, per 70.000 canne Ma è, un, è letteralmente impossibile come ho già detto È, le, è impossibile farsi 70.000 canne in un giorno Manco Snoop Dog Ah eh. po' cioè capisci, è letteralmente impossibile Manco i negroni americani se fanno 70.000 canne <coughs> Comunque io stavo dicendo, io non, non vi sto dicendo fatevi le canne è un video informativo perché il mio ruolo a parte quello di sì, fare il figo di guadagnarci sopra è anche quello di informare le persone soprattutto i genitori perché tanto quelli fanno, fanno tanto i santarelli che dicono no, no no no fa male non ho mai fumato proprio là da giovani si spaccavano le canne allora, non fatevi le bombe perché io mi faccio le bombe ma so che i miei genitori mi diranno ehi perché hai fatto quel video io dirò beh perché lo volevo fare Ah, stavo dicendo la cannabis non verrà mai legalizzata in Italia per il semplice fatto della mafia perché la mafia è quella che ha un mercato nero ovvero un mercato che non è tracciabile, cioè almeno che è tracciabile ma sono solamente stime, è intorno ai miliardi di euro per quanto riguarda lo spaccio di droghe in generale e quindi ci rimetterà solo perché dovrà pagare le tasse alla mafia, la mafia che paga le tasse non si può sentire, cioè fa cioè manco Peppe paga le tasse tra un po', Te... ma perché porca io non posso fare questi video, cioè mi denunciano, perché sto a fare questi video, a me denun mi denunciano Comunque io te l'ho detto, ho detto di un farlo, però tanto la volontà è tua, è la drittina. Allora faccio così. Io non mi faccio di bombe illegali, io mi faccio di bombe legali, ovvero la canna la light can, canapa light, cannabis light, quello che cazzo è. Ovvero non c'è THC. O meglio, c'è del THC ma con dose minore che è. Però comunque ci sono ora in Italia è legale la canapa light. Molti diranno: eh, ma comunque è una stronzata, è tutta roba bu. La canapa light è canapa, non è cannabis. È sempre considerata un'erba, però è considerata legale. Perché ha del THC, però è dose minore che è dalla legge si può fare. Mentre c'è il CBD. il CBD è simile al THC, però non c'entra proprio un cazzo col THC perché. Ti rilassa, ti rilassa e basta Cioè non stai fatto che tu dici oh no merda sto rotto No, stai semplicemente rilassato Poi ci stanno i matti come me che non fumano Le sigarette in generale E si sentono male solo perché fanno un tiro cortabacco Cioè è legale anche venderla ai minorenni Però comunque per correttezza non si vende Cioè almeno io ho beccato un venditore che mi ha detto Guarda è legale venderla anche ai minorenni Però non, non la vendo per, per correttezza Dico che cazzo vuol dire se è legale me la vendi Cioè se la posso comprare la vendi Cioè è come se tu vai al bar Ti vuoi comprare delle caramelle E quelli e sono legali Le caramelle sono caramelle cazzo E quelli dicono no no no io per correttezza non le ripendo le caramelle Non c'è senso la cosa Vabbè in sintesi non me fate le bombe O almeno se in ve le fate Fatevi sì. le bombe in moderazione la verità è questa O almeno se vi fate le bombe fatevele co con moderazione Io non posso dire se mi faccio le bombe o no Perché è un mio segreto Però chi mi segue no. su Instagram lo sa quindi seguimi su Instagram Io non mi drogo Io mi drogo solo di, di felicità E questa è la verità Quindi se questo video è molto informativo E molto palloso Molto vlogmas oso Vi è piaciuto Lasciate un mi piace Iscrivetevi anche al canale di Che sui canali di Asia Se qui la vai Almeno lei è una brava ragazza Commentate il video con bombe E niente Quindi È stato un piacere Come sempre Vabbè picco, bella Ci vediamo domani in un altro vlog Mi piace, mi piace Sì che mi piace Mi piace, mi piace